Un applauso a Max, grazie! Sì, in volevo parlare di più cose, però il tempo stringe. Quindi vengo subito al dunque. L'articolo 28 della Costituzione dice che il dipendente statale e degli enti locali. Cioè è responsabile non solo penalmente ma civilmente a livello personale per qualsiasi cazzata faccia nei confronti del cittadino. Quindi tutta questa normativa, momento essendo nazista, essendo che questa normativa è completamente illegale, che viola la Costituzione viola la normativa europea, qualunque dipendente statale che sia eh, dell'ultimo livello, che sia il, il primo livello, compresi i carabinieri, forze dell'ordine, qualunque dipendente statale che applica questa normativa, che, eh, che viola i diritti di qualsiasi cittadino, anche di un suo stesso collega, cioè se il capitano dei carabinieri applica questa normativa al ah, carabiniere è passibile di un procedimento civile, civile, non penale che va tutto in prescrizione, tutto sarà all'uncinetto, civile vuol dire che alla fine perde la causa e li porti via la casa, perché sta gente gli interessa solo il denaro, perché sono così, quello che volevo dire è che in atto un golpe bianco, previsto già decenni e decenni fa, Pasolini lo disse, se non finiscono tutti in galera, questa gente che attualmente sta comandando l'Italia, lui parlava del santo vestito d'amianto che c'è anche nei testi di Rino Gaetano che ha detto tutto e hanno ammazzato anche Rino Gaetano come De Donno, Gaetano sapeva tutto. Rino Gaetano. Pasolini l'hanno ammazzato, guarda caso, dopo che ha fatto i nomi di quelli che secondo lui erano responsabili del tragico di Stato e dovevano andare in galera. Il golpe bianco in atto da quell'epoca lì lo disse Pasolini. Ci sarà un colpe bianco se non finiranno tutti in galleria, e tutti loro. Mino Pecorelli si infiltrò nella P2 per sputtanarli, l'hanno ammazzato, diceva le stesse cose. Quindi oggi non stiamo altro che raccogliendo i frutti del fatto che gli italiani all'epoca, quando Mino Pecorelli, Pasolini e Dino Gaetano, dicevano queste cose, se ne sono fottuti il cazzo. E adesso questo è il colpo di coda. Di chi? Degli italiani che si svegliano quando gli toccano il buco nel culo? Perché quando gli diceva Pasolini e eh, Vino Gaetano e eh, Vino Pecorelli dove cazzo erano gli italiani? Comunque quello che conta alla fine è sempre il portafoglio, perché la gente decide in base al portafoglio, l'italiano, l'italiano decide in, in base al portafoglio. Max, ho Chiudiamo eh. dicendo eh, questa cazzo di pandemia. Ah, la stessa, se andate a vedere la lettura del grafico di quella del 1918, è identica. E quanto cazzo è durata? Un anno e qualche mese, dal marzo del 1918 a eh, due o tre mesi dopo, anno dopo, esattamente come questa. Ora sappiate che io non ci credo al fatto che sono morti di covid sono 30-40 persone e muoiono tutti l'anno di influenza sono tutti morti di cortisolo l'ormone dello stress vedete la letteratura medica dice che quando è cronico quando l'ormone dello stress è cronico porta all'indebolimento del sistema immunitario la sindrome metabolica, l'ipertensione l'iperinsulinemia iper, a una serie infinita di malattie sono tutti morti di ormone dello stress è la stessa cosa nel 1918 arrivavano dalla guerra mondiale, una guerra mai stata nella storia sono tutti morti, e se uno ha la lavorato in medicina, non capisce quello che sto dicendo, vuol dire che ha ritardo cognitivo, così come, e concludo, come diceva grande Auriti, nel momento in cui che lui denunciava la Banca d'Italia, aveva due coglioni così sotto, e la Banca d'Italia lui diceva, se la Banca d'Italia dice che non lo sapeva, che il signoraggio c'è cioè il signoraggio bancario, perché la Banca d'Italia truffa col signoraggio bancario, nel momento in cui io, io vi denuncio, e lui li ha denunciati veramente, non c'è più la buona fede. La stessa cosa vale per le procure della Repubblica e per le forze dell'ordine che hanno l'obbligo di denuncia quando vengono a conoscere un reato. Loro potrebbero dire, eh, ma io non avevo capito questa cosa che mi stai dicendo. Va e' la buona fede esatto. dopodiché dopo che le abbiamo dette le diciamo da un anno e mezzo non c'è più la buona fede quindi le procure se non indagano su questo colpe bianco o sono di incoglioniti o non conoscono il diritto perché li hanno promossi a calci nel culo nel loro cazzo di ah, bravo, eh, bravo, nel bravo, loro cazzo di bella concorso bella. di merda che fanno bravo, bravo. Ah, ah, che che si, più 4.000% i carditi, più eh, in America sono passati da 250.000 morti improvvise a 2 milioni e mezzo, no, a 7 milioni e mezzo, scusate se è poco, che cazzo dobbiamo dire? Il lavoro di Loretta Bolgan è su PubMed e dice che il vaccinato per tutta la vita ha cioè sistema immunitario a puttane, Pub vede il massimo livello scientifico al mondo, che cazzo dobbiamo dire più? Fatevi la terza dose, pigliatelo nel culo e toglietevi dal cazzo! <ride>